Ci sono interventi per l'illustrazione del provvedimento. Il Presidente della Commissione di Bilancio, Consigliere Terranova. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. È già stato detto tutto, eh, anche sul, sull'emendamento, anche diciamo, lo spirito che ha portato in Commissione congiunta Bilancio e Cultura, Politica e Giovanile del Lavoro, la eh, proposta di alcune modifiche al testo originale proprio per rendere eh, maggiormente eh, precise e eh, evitare quindi eh, o fraintendimenti o cattive interpretazioni in alcuni punti del, dell'articolato. Eh, eh, ha già lei illustrato i vari, i vari passi per cui non mi dilungo ulteriormente sul, eh, su, diciamo, sulle modifiche al, al testo che ri, ribadisco sono eh, solo puntuali e per definire meglio ciò che l'articolato nei vari punti eh, propone ricordo che in questo emendamento dopo il comma 8 e parlo dell'articolo 4 avevamo inserito il comma 9 che poi è stato subemendato emendato come poc'anzi descritto dal collega, dal collega Sturni eh, riteniamo che con eh, questo emendamento che ricordo è un, eh, un emendamento eh, votato a maggioranza nella commissione congiunta, riteniamo questo testo sicuramente più, eh, più congruo e eh, più vicino al, eh, a una corretta interpretazione della eh, volontà eh, legata all'istituzione del forum per l'innovazione. Grazie. Grazie a lei,